Ciao sono tornato, Sì, anche questa settimana sono tornato, questa volta sono tornato con la Luigi vs Angelo Però eh, manca Luigi come ogni tanto capita e devo andarlo a cercare Perché ci, allora, ci sono tante cose da fare, devo trovarlo immediatamente E eh, Quindi non mi pare sia in zona, magari è a casa di Gianfronchia non sono a casa Gianfronchia, ok, quindi non può stare a casa. Eh, magari è a casa nostra, non lo so, vediamo. Ma ti ricordi di quella volta in cui vi presentammo Mister Amia? Mm. Ciao Luigi. Eh, sì, io Ciao, un po'... Voglio... Eh, ah, ma stai parlando con Gianfronchia? Sì, sì. Ah, no... eh, sì, lo sappiamo, tempo... lo sappiamo, lo sappiamo. È vero un tempo, quella volta in cui Misramia salvò tutti i villager che avevamo trovato nella caverna. Vabbè. E... Sì, sì. Ciao, Giovanni. Andiamo a salutarla. E... Ci sono tante cose da fare, e tra cui dobbiamo proprio andare a parlare anche con uh, Misramia. Però prima... Andiamo subito. Eh, no, eh. prima passiamo da Guglielmo che mi aveva chiesto di parlare con lui. E mi aveva chiesto di venire urgentemente a casa. Non lo so. E mi aveva chiesto di andare urgentemente a lui, quindi muoviamoci. Salve, come potete osservare la nostra abitazione è stata completata. Finalmente potrò ah. approfittare della presenza, della presenza della casa per lo studio, ma soprattutto non puzzerò più di pesce. Siamo contenti, ah. dai. E infatti Filiberto non è più al porto, ma è in casa, noto. E nonostante ciò la salita ancora sembra in costruzione, però... Beh, uh, cioè, vabbè, mancano... vabbè l'importante è che casa l'hanno finita alla fine. Sì. Eh, bene, adesso eh, andiamo da Misramia che l'altra volta, come ti ricordi, ci aveva incaricato di andare a vedere cosa fosse accaduto nel Nether e abbiamo scoperto ciò che non volevamo scoprire. Quindi vediamo, dobbiamo subito cioè. comunicare tutti i nostri risultati a lei. Mm. Misramia, com'è andata? Cosa avete scoperto? Chi è stato? Uff, scusate l'agitazione, ma devo sapere Il concilio magico delle streghe deve sapere se lui è tornato Ah, ma soprattutto ho risolto il problema isole Ma è molto probabile che l'altra isola non si, non si sia sistemata per niente Ok eh, Allora, infatti... Ah, vero Non c'è più... Non ci sono più le isole volanti in giro Sì, sì, sì questa qua l'ho notato stamattina Però ho appena detto Lo... che... Le... Quell'altra isola, quindi quella nei lotti della sfida tra casa, non oh. si è sistemata. Quindi presupponiamo: cioè, è sicuro ormai che sia stato lui a, a essere Ancora a farlo. No, è... non si risolve il problema con lui. Comunque. È... No, adesso non abbiamo tempo di pensare a queste tragedie, dobbiamo st drammatizzare. Stai lontano Vabbè. un po' a distanza sociale, per favore. Sì. Eh, quindi sì, è tempo di tornare poco... alle vecchie abitudini con una buona sì, e vecchia sì, sì. sfida tra casa. Intanto, Vai. Tartaro Spina. Tanto... Qua. Tanto vincerò io questa volta, Tartaro. Eh, eh, vedremo. Oddio, è nato un puccino. Oh, eh, Aspetta eh. un attimo, dov'è il pollo? C'era un pollo qua. che ha... Eccolo. È qui, è qui, è qui eccolo. No, è il lupo lastro della cava. Adesso ha il figlio. <ride> Andiamo alla a... sfida tra casa. Sono Bene. contento oggi. Dai, è andato anche il pulcino. Dal. Così a casa. Dall'uovo. <ride> le probabilità. Bene, allora. La sfida di oggi Bene. sarà. Attenzione, attenzione. Fortezza Sentiamolo medievale. Sarà, eh. Sentiamo cosa dirai oggi, eh, fortezza certo. medievale? Fortezza Qua... medievale versus bunker. Pertanto, eh, tu mm. cosa beh, vuoi non... costruire? Penso che costruirò il bunker. Perfetto, eh, allora io costruirò eh, la fortezza medievale. Allora, visto un beh. po' la, la condizione in cui io soprattutto mi trovo, vero? Una fortezza, non posso costruire con i lotti piccoli, quindi... Espandiamo un po' sì, il lotti Sì, mettiamo quelli grandi perché pure il bunker non perfetto. è tanto piccolo fai, metti i lotti grandi così almeno possiamo iniziare a costruire Ah, perfetto Ottimo. Bene Allora Che vinca il le migliore agono, Le auguro una buona sfortuna e che ah, vinca grazie. il migliore Grazie, grazie Bene, quindi Prego. vincerò io che era mai No Come posso realizzare una fortezza medievale che difenda pieno i territori dai nemici? Allora, vediamo eh, penso che userò un po' di ardesia perché dà quell'effetto di materiale rinforzato eh, Magari pure un po' crepato, non lo so E eh, magari un po' di tufo eh, Posso provare Ok, allora inizio dagli angoli magari Provo a fare questi spuntoni così, non lo so, aperti Cioè leggermente allargati rispetto alla base e magari, non so, fanno qualche effetto carino Vediamo Ok, poi invece per l'interno faccio così Allora, dovrebbe essere abbastanza grande per eh, la fortezza Devo pensare a dove fare... dove collocare l'ingresso Penso... beh, penso lo collocherò qua Anche se qua potrebbe essere più visibile però Mi attengo all'ingresso... Principale del lotto lo posiziono qua. Ok, adesso passo nella parte di sopra in cui metto i mattoni normali, cioè di Ardesia, così almeno è un blocco più chiaro e magari posso alternare. Luigi, mi dica come procede? Noto che qua hai costruito la recinzione. Sì, cioè... un affondamento. Eh, devi un pochino accelerare. Io qua sto facendo già le mura della fortezza. Eh. Ma come? Eh, guarda, che muraglia. Eh, Ma c'è tempo! È eh, eh, tempo! Eh, bisogna accelerare. Ok, allora qua all'ingresso metto delle sbarre di ferro. E poi renderò l'ingresso apribile, però eh, per ora mi limito a tenerlo così e lo sistemo dopo. Allora intanto per emulare una sorta di fossato potrei mettere un po' di lava. Ok, allora, ho costruito qua ehm, una scala, però ehm, siccome era in mezzo alla stanza ho messo una parete qua dietro. Questa, questo piccolo spazio poi lo riserverò per qualcos'altro, per dopo, che ho già in mente. Per quanto riguarda invece questa stanza, eh, penso che qua eh, organizzerò ehm, gli armamentari, quindi metterò le armature. Ok. Ok, ho creato uno standard per la fortezza. Eh, penso che lo metterò solo davanti, così. E eh, ci sta, non è male. Per la salita, per salire qua sopra, penso che userò una semplice scalappioli. Abbiamo progressi? Sì, ho quasi finito. Quasi finito? Mm, sì, diciamo di sì. Così mi metti in difficoltà però. Io non eh, ho quasi eh, finito. eh. eh, eh. Va eh, bene. Mi bene. Torna al lavoro. Come trappole. O come semplici difese in realtà. Potrei mettere eh, dei dispenser con la lava. Penso che li metterò qua. Ok. Per questa stanza eh, metterò una semplice cella così, Perfetto. Cioè, proprio... È un vaso in cui si mangia, ecco, proprio terribile. Qua, ci viene... Qua vengono rinchiusi i prigionieri di guerra, scusa, scusa, cosa sono queste invasioni? E prima sei venuto tu a vedere la mia. Beh, io sono venuto avvertendo, però è ben diverso. Quanto ti manca? Ok, diciamo che nel complesso è tutto completo, ehm, solo l'ingresso è da sistemare, però lascerò segreto il modo in cui si aprirà, finché non mostrerò la casa. Hai finito Luigi? Sì, sì, ho finito tutto. Aspetta okay. fuori. Esci. Allora... Dico una cosa in anticipo, purtroppo per gli spazi ho dovuto fare un bunker abbastanza piccolo, quindi... Eh, va bene. Speriamo allora, che ti da quale cominciamo? Eh, io direi dai, dalla diciamo tua. Dal ok, sì, perfetto. Sì. Allora, ho messo una specie di antenna, tipo come... Una cosa per captare il segnale, per sopravvivere, no? Ok. Io in questo caso ho... io mi sono ispirato a una specie di apocalisse. Mmh. Quindi il bunker è stato arredato, è stato fatto. Poi ci sarà anche una storia dietro. L'entrata è così, per proteggersi dagli intrusi e da qualsiasi altro tipo di. diciamo. o zombie o qualche altra cosa magari che vuole entrare all'interno del bunker come vedi è abbastanza vecchio no? ci sono delle ragnatele qua c'è l'equipaggiamento che sta utilizzando il nostro sopravvissuto questo uh. qui è un una piccola stanza che ha arredato il nostro sopravvissuto infatti eh, qua all'interno abbiamo un po' di terra che lui utilizza per coltivare giusto per farsi qualche o qualche cosa questo qua è una zucca in questo caso è un, uh, un grano poi, qui abbiamo una, una pozzetta d'acqua che lui utilizza per lavarsi. E qua abbiamo la sua armatura, che okay. è fatta in ferro. E qui abbiamo il fuoco, che in che è acceso. Che per cucinare, magari. Esattamente. E qua c'è all'interno... Aspè, proviamo anche... Ecco, perfetto. Sì, sì. Eh? Eh. Qua all'interno c'è un po' di carne che è già cotta, un po' cruda. Scritto. Qua c'è un libro scritto in cui lui eh, ha scritto due giorni, perché lui è da due giorni all'interno di questo bunker, eh, dove racconta un po' quello che è accaduto, quello che sta facendo. Ok, vediamo. Allora, giorno 1 mi sono appena riparato in questo vecchio bunker per fortuna. Cercherò di rimanere qui il più lungo eh, possibile per sopravvivere a apocalisse. Ah, si, si chiama Marco l'individuo, ok, ottimo. Sì, sì. Giorno 2 ho iniziato ad arredare il bunker, sta uscendo bene, ho iniziato la mia prima caccia e sono molto felice. Allora, intanto ti invito a vedere l'esterno. Questa è una fortezza medievale, pertanto è molto, cioè è scura, ha dei mattoni molto, molto scuri. E da, nel davanti invece presenta, oltre a delle difese, delle difese fatte da dispenser con all'interno la lava, la, la fortezza eh, ha questo ingresso che è sbarrato ed è funzionale. Perché? Dato che ovviamente non è che tu arrivi qua e dici Ah mi aprite per favore Ovviamente non è che ti aprono Serve un corno Che solo i condottieri in battaglia possiedono Ovvero il corno della patria Che va suonato ah. Suonalo Cioè non qua più avanti Perché sennò non ti sentono i signori Ah addirittura sì. per Vedi? Ah. E ah. allora Ridami il corno della patria Che è un pezzo di arte Allora Stiamo dicendo, quindi ehm, qua ci sono le scorte di cibo, eh, con il cibo e il latte, perché... <ride> diciamo... Eh, il cibo e il latte, con tutte le armature per chi va in battaglia. Di qua invece c'è una scelta piccola per i prigionieri di guerra. Eh, infatti c'è un, un piccolo letto, se si può chiamare così. È un vaso in cui si mangia, ma anche si... Eh, bene ne esci. Cioè, ma sì, vabbè, insomma. Salendo dal piano di sopra, eh, invece troviamo. I barili con le armi Che al piano di sotto non c'erano perché erano presenti armature E quelli con le frecce Quindi praticamente loro eh, Fanno tutto il giro della fortezza Qua dove ci sono queste piccole torri E si riescono a riparare ma allo stesso tempo Riescono a sparare Inoltre qua c'erano quei dispenser di cui ti ho parlato prima Quindi loro fanno così Si sale ancora Vieni e si arriva in cima alla fortezza Dove sono presenti le pozioni Quindi praticamente qua alcuni si mettono E lanciano le pozioni di danno istantaneo eh, Che colpiscono gli avversari I nemici mm. E prendono danno e spesso eh? muoio bello, bello. Bene Questa qua era la mia fortezza medievale è Essenzialmente è finita Detto questo Sì Fuochi artificio Detto questo Crediamo di aver detto tutto E detto questo Y saludamos. ¡Chao! Oh.